Benvenuti sul canale di Non Aperito Questo Blog, qui è il Gons e oggi vi voglio parlare di The Block Island Sound, un film uscito da poco su Netflix, un film horror, un film diretto da Kevin e Matthew McManus, che sono due fratelli, credo che hanno lo stesso cognome, arrivato su Netflix da poco, la storia racconta di questa famiglia che vive in un'isola, una famiglia di pescatori il padre vive ancora con il figlio le due sorelle sono andate via il padre inizia a svalvolare e allora le due sorelle tornano da lui per stare un po' insieme e poi a un certo punto succede qualcosa di grave che scombinerà un po' tutte le loro vite, cerco di non spoilerare troppo e vi parlo del film senza, insomma, senza svelarvelo troppo, poi magari su, nella parte dopo eh, facciamo una parte un po' più spoiler questo è un film che ha una buona idea di base un bel soggetto, io non mi ero documentato quindi non sapevo nulla del soggetto e all'inizio pensavo fosse qualcosa di un po' lovecraftiano cioè che avesse a che fare con, con creature e, e mondi paralleli, mondi oscuri alla lovecraft, no? In realtà la storia almeno mi ha sorpreso perché non me l'aspettavo così quindi in questo è stato un film abbastanza interessante, tratta un tema abbastanza inflazionato ma appunto siccome non mi aspettavo che parlasse di quello è stato anche originale in questo senso. Non so bene se questo è un film Netflix oppure no teso a livello di produzione ma la sensazione che ho avuto anche se potrei sbagliarmi è che questo sia un film Netflix perché l'ho trovato particolarmente rozzo su certi aspetti, quindi diciamo cheap, eh, povero ma non nel senso di indipendente ma più nel senso di, di film per la tv ecco ci sono degli aspetti abbastanza gestiti male sia in termini di regia dove abbiamo una regia non particolarmente brillante e omogenea ci sono anche delle situazioni non girate benissimo e poi una sceneggiatura che va molto a rilento e che fondamentalmente non riesce a usare questa lentezza per creare una suspense che dovrebbe poi sul finale raggiungere il suo apice infatti quando arriveremo sul finale che è un Finale che comunque interessa, incuriosisce sapere che cacchio succede, ci arriveremo in maniera molto pacata: non saremo molto coinvolti dalla storia. E quindi in questo, secondo me, è un film che non è riuscito perfettamente e che comunque ha anche tra i suoi difetti, anche una recitazione un po' sottotono. Insomma, non, non li ho trovati molto convincenti, sia eh, in termini proprio di prestazione attoriale sia proprio per le battute che hanno e, e la sceneggiatura, che comunque secondo me non funziona. Ci sono delle cose che non tornano. Di per sé è un film che comunque ha una sua dignità, soprattutto perché ha una, una storia dietro abbastanza intrigante e un sottotesto carino che però vi spiegherò nella parte spoiler. Se il vi è piaciuto mettete like bla, bla bla bla, bla passiamo alla parte spoiler, quindi se non l'avete visto stoppate il video. Allora ci sono delle cose che non mi tornano nella sceneggiatura perché comunque alla fine è veramente veramente molto tirata per le lunghe e ci ci sono anche delle reazioni dei comportamenti poco credibili come appunto le reazioni della sorella diciamo quella più materna delle due che boh, alla morte del padre sembra veramente reagire con una freddezza illogica c'è un affetto che viene esplicitato verbalmente ma che poi non viene dimostrato emotivamente quindi questa fratellanza io non l'ho percepita mi è piaciuto però il rapporto il rapporto di amore e amicizia che c'è tra padre e figlio e che è stato un po spiegato a livello proprio mio personale mi ha colpito ma non c'è molta emotività in questo film e quindi non sentiamo la paura per i personaggi, non empatizziamo con il protagonista, non empatizziamo con le sorelle, non empatizziamo col padre, alla fine insomma arriviamo solo con un minimo di curiosità a chiederci che cacchio succede in mezzo al mare in quel punto lì dove le radio fanno quegli strani rumori. C'è anche questo astio nel villaggio, nella, nella cittadina nei confronti del ragazzo e comunque della famiglia che non è spiegato, quindi è, è del tutto ingiustificato e, e boh, ti, ti fa solo immaginare dei grandi punti di domanda e, e rimani lì un po' basito la storia però ha un'idea bella perché stiamo parlando alla fine di extraterrestri e io non me l'aspettavo questa cosa, pensavo a dei mostri, delle, delle robe un po' così invece no, stiamo parlando dei banalissimi extraterrestri e in questo caso non sono neanche cattivi, insomma alieni… <ride> alieni… scienziati, perché sono capiamo dalla storia che sono alieni che studiano gli esseri umani, i cani, i gatti, insomma qualunque cosa ci sia sul nostro pianeta e usano questa forma di controllo mentale per farsi portare le cose, insomma le cose da, da altri umani. Quindi alcuni muoiono, alcuni li, li rimandano sulla terra e loro cinicamente usano questi esseri umani, li analizzano e fanno tutti i loro esperimenti. La protagonista donna e anche lei è una scienziata che prende i pesci li studia e poi li ributta in mare e la figlia gli dice ok ma non li butti tutti in mare poi alcuni muoiono e lei dice Sì, muoiono ma muoiono per far star bene tutti gli altri quindi in questo cinismo viene rappresentato questa sorta, non di allegoria, ma di punti di vista. Cioè eh, la stessa situazione si ricrea con gli alieni che vedono noi come cose da studiare e cinicamente se ne sbattono di quello che proviamo, come noi ce ne sbattiamo totalmente di quello che può provare un pesce o un topo da laboratorio. Allo stesso modo loro se ne sbattono e questo crea una situazione orrorifica e spaventosissima per noi perché veniamo controllati... Portiamo la persone, cose che vengono sezionate e uccise in alcuni casi. È molto interessante questo punto di vista, no? questo doppio punto di vista. Noi come dei pesci da analizzare e i protagonisti, guarda caso, anche la protagonista è una studiosa che la stessa cosa che subisce la fa agli animali. Quindi questo tipo di binomio eh, tra le due vicende l'ho trovato molto interessante e simpatico. Purtroppo la realizzazione del film è quello che è non funziona non crea la giusta suspense c'è qualcosa di un pochino come dire spaventoso proprio qualcosina molto perché c'è un ottimo uso dei suoni, delle musiche, in certi punti però soltanto Però questo non basta a creare un film che possa eh, definirsi insomma memorabile Diciamo che ha una sua dignità però non è appunto un, un film che si può giudicare particolarmente eh, rilevante Mi è piaciuto molto il sottotesto anche se l'ho trovato un po' di dascalico, ecco, nel, nella sua esposizione, è abbastanza, in, abbastanza ingenuo come, come è stato esplicitato però alla fine ci sta dai niente questo è tutto per la recensione diciamo la mia opinione l'analisi di The eh, Block Island Sound fin del 2020 disponibile su Netflix scrivetemi nei commenti cosa ne pensate voi iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto mettete like se vi va se no niente va bene anche così ci vediamo al prossimo video ciao